hanno perso la vita tre persone, la giovane mamma Linda Cecconi e i due coniugi Santino Bonini e Nadia Pallini.